con tutte le piazze eh, d'Italia per far partire... Eh queste gare sono diverse, le gare sono diversi anche i luoghi dove si svolgeranno queste gare, intanto spieghiamo eh, velocemente Tiziano Pesce, eh, ci sono due tipi di percorso, la 10 km e la corsa ludicomotoria. Sì, proprio così Giacomo, 10 km è la misura su cui correranno gli atleti, le atlete agoniste e poi come sempre alla manifestazione appunto competitiva si affianca la passeggiata ludicomotoria aperta a tutti e ancora una volta saranno Veramente decine di migliaia le persone, eh, famiglie, bambini, meno giovani che parteciperanno nelle nostre 34 città. Avete aperto oh, questa edizione con una presentazione in una scuola, il liceo Newton di Roma. È stata una scelta ben precisa anche per parlare, oltre ovviamente a i diritti, ha un altro diritto importante è quello che è proprio lo sport nelle scuole ed è anche un lavoro no, che va fatto quotidianamente, quello di garantire una qualità eh, dello sport a scuola per tutti i nostri ragazzi Assolutamente, proprio così lo abbiamo fatto nei giorni scorsi lo abbiamo fatto presso il liceo scientifico Newton di Roma con noi anche Filippo Corsini il capo della relazione sportiva di Radio 1 Rai che colgo ancora l'occasione per ringraziare il presidente della federazione nazionale atletica leggera Stefano Mei anche la FIDAL ci accompagna sin dalla prima edizione per la WISP che dire sport ed educazione ecco sono due facce della stessa medaglia sin dal primo eh, momento ovviamente l'attenzione verso i più giovani verso il mondo della scuola è stata sempre alta e crediamo che in questo momento ci sia proprio bisogno di rilanciare questo perché L'attenzione della, della WISP, un'associazione di promozione sociale e sportiva, deve essere alta anche nei confronti delle nuove generazioni. Sono tanti i numeri di questa edizione, ma noi eh, fra pochissimo ci collegheremo con Radio 1, eh, racconteremo ovviamente anche ai radioascoltatori di Radio 1 come si svolgerà eh, proprio eh, questa giornata. Altro tema fondamentale che tratteremo poi con i nostri ospiti a seguire è quello dello sport nelle carceri e voi anche qui avete fatto un lavoro specifico eh, questa. Anno. Allora noi eh, salutiamo anche eh, tutti i radioascoltatori di Radio 1, eh, ringraziamo eh, Mary Pop e Maria Teresa eh, Lamberti eh, che stanno seguendo il Vinitali eh, da Verona, ci ricollegheremo con loro più tardi. Intanto eh, ripartiamo parlando proprio di Vivi Città di questa 38 edizione con eh, Tiziano Pesce, presidente eh, della Wisp. Eh, che edizione sarà? Il sottotitolo è La Corsa dei diritti. Assolutamente, come accade ormai da 38 anni, Vivicità ovviamente abbina, unisce ai valori dell'attività sportiva, della competizione, i valori della eh, pratica sportiva amatoriale aperta a tutti, quindi oltre alla corsa di 10 km, come abbiamo già detto su Radio 1 Sport, ci sarà la passeggiata ludico-motori aperta a tutti. ma appunto eh, la corsa dei diritti, questo è il sottotitolo che abbiamo scelto quest'anno per Vivicità, ancora una volta per impegnarci sulla promozione dei diritti, sull'accesso alla pratica sportiva, sulla pace, sulla sostenibilità ambientale, un altro tema fondamentale che ovviamente ha dato il via a Vivicità, una manifestazione che nelle sue prime edizioni lottava per... Eh, centri urbani pedonalizzati quindi abbiamo fatto insieme tanta strada da quel momento è stata vivicità lantesignana possiamo dire delle corse urbane e vivi città ogni anno si rinnova ogni anno si rinnova poi eh, più tardi andremo anche a vedere come lo fa nelle varie città d'Italia anche all'estero ovviamente come sempre ci sono appuntamenti ci sono città no, che eh, vivranno vivi città allo stesso modo anche al di fuori dell'Italia eh, però una delle tematiche fondamentali uno degli impegni e eh, lo stavamo dicendo poco fa anche su Radio 1 Sport di quest'anno è quello di valorizzare eh, lo sport nelle carceri e lo state facendo lo farete anche nei prossimi giorni con vari appuntamenti perché non si ferma solo oggi Vivi Città, per quanto riguarda questo argomento. Sì, proprio così Giacomo Vivi Città da 30 anni, eh, porta l'attività anche nelle carceri, non sono solo manifestazioni simboliche ma sono testimonianze ecco, di un'attività che tanti comitati portano negli istituti penitenziari del nostro paese tutti i giorni. Siamo partiti nelle, nei giorni scorsi da Ragusa, dal carcere di Ragusa, ieri eravamo presso la casa di reclusione di Verziano di Brescia, un'altra testimonianza dei valori dello sport, del diritto allo sport, soprattutto dal punto di vista rieducativo per persone che ovviamente hanno sbagliato e si trovano a vivere un percorso che però ovviamente, ovviamente li dovrà portare fuori dal carcere, li dovrà portare ad essere rinseriti nella società, quindi una manifestazione che vuole creare veramente un ponte fra l'interno e l'esterno delle carceri. E poi Tiziano Pesce, presidente Wisp, ci saranno anche e ci sono già stati tanti ragazzi nelle carceri, perché... Eh, c'è Una sorta di collegamento, no? di connessione fra lo sport nelle carceri e lo sport a scuola, due tematiche che sono molto importanti e che vi stanno molto a cuore. Assolutamente è stata proprio l'occasione della vivacità Porte Aperte che abbiamo tenuto ieri nel carcere di eh, Brescia. Sono stati oltre 200 i ragazzi delle quarte e quinte superiori che sono entrate e che hanno potuto vivere questa giornata. Un ringraziamento ovviamente in questo caso a tutti gli insegnanti, ai presi, ai dirigenti scolastici perché. Ovviamente c'è un avvicinamento a Vivicità e c'è un approfondimento molto importante proprio sui temi della, della vita in carcere. Come sempre, come facciamo da ormai l'84 qui su Radio 1 fra pochissimo alle 9:30, quindi fra circa un minuto, un minuto, daremo il via alla gara. Eh, lo ricordiamo per tutti i nostri radioascoltatori, una manifestazione podistica internazionale in contemporanea su percorsi compensati eh, di 10 km. Ci sono due tipologie di corsa, c'è anche la ludico motoria, questo oh, per far anche capire che davvero tutti possono partecipare. Assolutamente, davvero tutti possono partecipare, sono Ah, ieri sera erano già decine e le migliaia di partecipanti iscritti quindi veramente una grande, una grande festa da Bolzano a Palermo passando per tantissime grandi città ma anche centri urbani più eh, piccoli quindi una vivicità che è veramente la corsa di tutti tra l'altro un simbolo in un momento anche di ripartenza ovviamente non possiamo dimenticarci gli anni che ci stiamo lasciando alle spalle della pandemia tutto quello che lo sport di base ha vissuto e ovviamente questa vuole essere una manifestazione per rilanciare veramente il valore dello sport anche verso i decisori politici perché no? E noi vogliamo essere puntualissimi con Tiziano Pesce presidente WISP e allora diamo il via facciamo partire la trentottesima edizione di Vivi Città insieme facciamo questo countdown partendo da tre pronti 3, 2, 1... Uno, Vivicità, via, via, via città la trentottesima edizione della Corsa dei diritti è partita in eh, tutta Italia, a qui su Radio 1 come facciamo da tanti tanti anni e allora andiamo anche un po' a capire eh, dove eh, si gareggia quest'oggi, da nord a sud, coprirete tutto il paese e non solo, ci sono anche varie città nel mondo, in Bosnia, in Giappone, davvero davvero tantissimi, tantissimi luoghi dove vivere lo sport insieme. Assolutamente Giacomo, noi leggiamo solo alcune rigorosamente in ordine alfabetico, Aosta come dicevamo, Arezzo, Bari, Bolzano, Bra, Cagliari, Civitavecchia. Cossato, Biella, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Gorizia, La Spezia Latina, ma se sei d'accordo andrei avanti, ancora Livorno, Matera, Mestre, quindi Venezia, Palermo, Pescara, Pordenone, Ragusa, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Parma, Salice Terme, Pavia, San Gregorio Magno, Salerno, San Vitolo Capo, Trapani e ancora Sassari, Siena, Todi, Perugia, Torino, Trento, veramente... Una, una grande una grande manifestazione un serpentone posso immaginare in questi momenti avendo vissuto tante vivicità ovviamente sul campo come si suol dire la gioia dei nostri dirigenti e dei nostri volontari ovviamente un grande ringraziamento a tutta la nostra rete associativa alle associazioni alle società sportive ai volontari a tutte le associazioni di terzo settore che ci danno una grossa mano sui percorsi perché ovviamente c'è il tema della sicurezza quindi del far ovviamente correre e camminare alle persone in assoluta sicurezza. Ecco eh, Tiziano Pesce parliamo di eh, una eh, davvero una manifestazione enorme no? Per la sua portata ma anche a livello geografico eh, proprio spiega anche ai nostri radioascoltatori come viene organizzato tutto ciò grazie a, a, a tanti volontari anche immagino perché a livello logistico è molto molto complicato organizzarla. Assolutamente grazie di questo spunto Giacomo che mi dà proprio la Possibilità. Ecco, prima ringraziamo i nostri dirigenti, i nostri tecnici, i nostri volontari, ovviamente la rete della Protezione Civile e le amministrazioni comunali, ovviamente del territorio. Vivicità non si esaurisce, quindi, in questa giornata. L'organizzazione di Vivicità parte molti mesi prima, diciamo a partire dalle richieste di autorizzazione per lo svolgimento delle gare sui percorsi. C'è tutto un tema, ovviamente, di. Eh, autorizzazione ai passaggi all'interno dei centri urbani, di limitazioni al traffico, quindi una iniziativa che ovviamente ha, una grande, ha dietro un grande impegno allora, eh, Tiziano Pesce, noi eh, ringraziamo intanto uh, ovviamente eh, Mary Pop, lo speciale Lavida Vinitali a Verone e Maria Teresa Lamberti che ci ha eh, dato questo spazio all'interno della loro trasmissione, ringraziamo, ridiamo la linea Radio 1 e torniamo su eh, Radio 1 Sport, immagino, uh, giusto Danilo? No, ancora no. Bene, allora eh, ok, perfetto, ci siamo. Bene, eh, Tiziano Pesce, eh, siamo col presidente della Wisp, ovviamente Vivi Città, la... la l'edizione di quest'anno dedicata ai eh, diritti e allora io direi proprio con Tiziano Pesce anche di andare un po' a vedere visto che abbiamo parlato dei vari, eh, delle varie città dove si svolgeranno eh, queste gare due, la 10 chilometri e la gara e la corsa ludico motoria, alcune delle tematiche trattate perché diritti è davvero un qualcosa, una parola eh, ampia, dal respiro molto ampio, ad esempio eh, ci sarà grande attenzione alla sostenibilità e all'ambiente in che modo? Sì, eh, diciamo che Vivicità si declina sin dalla sua prima edizione con una grande attenzione all'ambiente. Il tema della sostenibilità è mai come in questo momento di attualità. La WISP da alcuni anni ovviamente declina tutte le proprie attività rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'agenda eh, delle Nazioni Unite 2030 per quanto riguarda appunto la sostenibilità. Diciamo che Vivicità è stata anche un po' precursore. E delle attenzioni rispetto all'ambiente, una manifestazione che viene svolta con una grande attenzione intanto alla mobilità urbana, quindi ai mezzi di trasporto che vengono utilizzati per recarsi ai punti di partenza di vivicità, una grande attenzione ai materiali, ai materiali con cui vengono prodotti prodotte le magliette prodotti i pettorali una grande attenzione nelle sedi di vivicità per quanto riguarda per esempio i ristori per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua pubblica quindi ulteriore ecco Impegno della Wisp che mettiamo in tutte le nostre iniziative. E ce ne vuole di impegno perché comunque bisogna tener conto di tantissime cose quando si organizza una manifestazione del genere. Dicevamo eh, tante le tematiche eh, e, e c'è i centri storici che sono e saranno in questa giornata grandi protagonisti. È anche un modo no, per rivivere le città. Eh, questa corsa, è un modo in alcuni casi, penso ad esempio a Roma ma anche per dare più valore alle periferie che spesso e volentieri sono bistrattate Sì, proprio così centri e periferie si intrecciano anche in questa edizione parlavi appunto di centri storici, protagonisti pensiamo alla vivicità che si corre e che si cammina in questi minuti per esempio eh, ad Aosta, proprio nel cuore della splendida Aosta ma pensiamo anche al centro storico di Matera soprattutto con il via che è stato dato da Piazza San Pietro Caveoso nel, nel cuore dei, degli splendidi eh, Sassi e poi le periferie. Parlavi di Roma, quest'anno vivi città. È ritornata anche nella città eh, capitale, quindi a Roma, alla scelta del comitato WISP di Roma, quest'anno è stata quella di dedicarsi proprio alle periferie. È con... un ritorno, tra l'altro, dopo, dopo vari anni a Roma. Esatto, un ritorno appunto che è dovuto a una grande attenzione del nostro comitato che ha superato diciamo problematiche organizzative proprio. Legate, legate alle questioni ecco, di una complessità eh, molto elevata sulla città di, di Roma dal punto di vista logistico, allora si ritorna in periferia con un percorso che quest'anno eh, avviene attraverso le strade di, eh, del quarto e del terzo municipio con punto di partenza di e di arrivo presso l'impianto sportivo Fulvio Bernardini che è l'impianto più grande pubblico di Roma Capitale. Fra poco partiremo con tutti i nostri ospiti in questi 25 minuti ancora insieme qui eh, su Radio Uno Sport, stiamo ovviamente come sempre parlando di Vivi Città, la corsa dei diritti eh, quest'anno arrivata alla 38 ⁇ edizione, siamo con Tiziano Pesce, presidente della WISP, Beh, eh, Danilo Giunta, nostro regista, io chiedo intanto di, eh, sì, col primo ospite, di partire col primo ospite e introduciamo questo argomento, eh, ovvero oh, una delle tante tematiche che tratterete. E, e che tratterete in questi giorni eh, eh, con eh, eh, Vivi Città Porte Aperte che tornerà quest'anno nelle carceri italiane tante giornate dedicate a questo perché comunque anche lì a livello logistico no, è molto complicato organizzare ci saranno eh, tante, eh, tante case circondariali che parteciperanno eh, e tra l'altro anche tanti studenti che entreranno nelle carceri e gareggeranno no? Sì, proprio così dicevamo appunto della partenza avvenuta presso la casa circondariale di eh, Ragusa, giovedì, poi ieri la vivicità presso la casa di reclusione di Verziano a Brescia, oggi si corre e si cammina nel carcere di Catanzaro, poi il 22 aprile sarà la volta del carcere Gozzini di Firenze e poi via via sino ad arrivare alla fine di maggio per completare vivicità e a quel punto avremo corso e camminato in ben 20, 21 eh, istituti eh, penali italiani. Com'è nata questa idea? Immagino che eh, insomma, sia stato un percorso lungo e tra l'altro adesso ne parleremo poi con una direttrice eh, di un carcere nello specifico oh, che ovviamente ha aderito a questa iniziativa. Al, bisogna organizzare, bisogna riuscire a far funzionare tutto, ci vuole eh, tanta anche, no, determinazione da parte eh, dei vari direttori delle carceri, Com'è nata questa idea? Beh intanto diciamo che nasce, nasce con i valori della WISP, la WISP quest'anno festeggia i suoi primi 75 anni e la WISP nasce per ovviamente impegnarsi nel promuovere il diritto alla pratica sportiva il diritto all'attività competitiva il diritto allo sport come benessere, pre prevenzione e promozione della salute è un impegno che ha attraversato 75 anni di storia del nostro paese che è andato e continua ad andare come piace dire a noi a braccetto con la Costituzione e quindi ovviamente i valori del promuovere un'attività che possa favorire l'integrazione l'inclusione, l'educazione trova ovviamente terreno fertile anche nelle attività che ogni giorno in tantissime città, in tantissimi istituti portiamo, portiamo avanti ovviamente tutto questo non sarebbe possibile se non ci fossero tecnici educatori formati quindi un altro grande impegno della nostra associazione ma non sarebbe possibile ovviamente senza la determinazione senza la sensibilità dell'amministrazione penitenziaria, con cui a livello nazionale abbiamo un protocollo quadro, senza ovviamente la sensibilità, la determinazione del personale a partire dalle direzioni degli istituti e ovviamente ancora una volta sottolineo l'importanza del lavoro dell'amministrazione penitenziaria attraverso il corpo di polizia penitenziaria e tutti gli educatori che si occupano all'interno delle sezioni trattamentali di questo percorso di accompagnare i nostri tecnici che entrano e chi meglio di Maria Francesca Lucrezi, direttrice del carcere di Brescia può raccontarci questa esperienza che ha vissuto dal vivo noi la salutiamo, buongiorno e benvenuta qui a Radio Uno Sport a questa edizione speciale dedicata a Vivi Città, la Corsa dei Diritti Buongiorno a tutti e grazie per questo momento di partecipazione Allora stavamo parlando eh, direttrice con eh, Tiziano Pesce proprio di eh, come eh, si sta svolgendo si è svolta eh, questa edizione di città anche nelle carceri italiane porte aperte, ci dica cosa è successo eh, se non sbaglio ieri no, nel vostro eh, carcere a Brescia come avete organizzato, che festa è stata? ieri eh, si è tenuta eh, presso la casa di reclusione di Brescia Verziano, uno dei due istituti penitenziari di Brescia come di consuetudine la corsa podistica Vivicità. vivicittà eh, come prima del covid perché purtroppo è soltanto la pandemia che ha interrotto questa bellissima tradizione che dura da più di 25 anni e si rinnova ogni anno, eh, sono entrati nella casa di reclusione di Brescia ben 200 ragazzi studenti degli istituti superiori di Brescia e provincia erano rappresentate sei scuole eh, è stata una giornata di festa di sport e di diritti eh, davvero bellissima in una cornice meteorologica perfetta eh, una splendida giornata di sole i ragazzi sono entrati hanno percorso i sei giri di campo organizzati dai tecnici WISP eh, con l'ausilio dei poliziotti penitenziari eh, all'interno della casa di reclusione e hanno trascorso insieme ai detenuti in assoluta normalità quella che è un momento di sport importante e fondamentale sia per i detenuti che per i ragazzi. Maria Francesca Lucrezzi, direttrice del carcere di Brescia, delle carceri eh, di Brescia, eh, ecco a proposito proprio di organizzazione di una manifestazione del genere, eh, di aprire le porte no, allo sport anche nelle carceri, nel vostro caso ci sono degli spazi adeguati, siete riusciti ad organizzarlo a livello logistico in maniera impeccabile immagino, ma a che punto siamo se lei ha una misura di questo eh, a livello di sport nelle carceri? Qual è la situazione? in Italia eh, credo che grazie a enti come unione sportivi italiani eh, lo sport è praticato all'interno di istituti penitenziari tramite apposite convenzioni sottoscritte con l'associazione da tanto da, da tantissimo tempo non tutto purtroppo il panorama penitenziario italiano è uguale, ci sono situazioni a macchia di leopardo dovute anche come giustamente faceva cenno lei, a delle carenze strutturali che inevitabilmente si incontrano all'interno degli istituti penitenziari, sta anche un po' nella fantasia eh, di noi operatori penitenziari cercare di agevolare in tutto e per tutto questa ed altre manifestazioni che sono di importanza fondamentale per la cura della persona detenuta non solo dal punto di vista fisico ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale e quindi spazi impensabili molte volte si trasformano e si adattano per rendere possibile queste ed altre manifestazioni. Buongiorno direttrice Lucrezzi, sono Tiziano Pesci, intanto la ringrazio ancora per la splendida giornata che abbiamo vissuto, eh, vissuto ieri. E dicevo con eh, Giacomo Prioreschi poco, poco fa, sottolineavo ecco, l'importanza della determinazione e della sensibilità. Eh, di voi operatori dell'amministrazione penitenziaria e mettevi in evidenza soprattutto il grande lavoro della polizia penitenziaria eh, noi stiamo trovando negli istituti in cui non solo appunto, organizziamo Vivi Città, ma portiamo avanti un percorso continuativo educativo attraverso lo sport veramente una grande sensibilità questo credo che sia un, eh, ecco, un terreno su cui ringrazio intanto il mondo della comunicazione a partire da Radio 1 Rai su cui si debba fare sempre qualcosa di più perché spesso nell'immaginario collettivo gli istituti penitenziari, e le carceri sono un qualcosa ecco, di astruso dalle città invece sono pezzi importanti delle nostre città quindi credo che l'impegno congiunto proprio di creare un vero e proprio ponte fra l'interno e l'esterno sia ecco, un eh, un, un percorso da portare avanti sempre con eh, maggiore attenzione si può fare di più eh, Maria Francesca Lucrezi? si può fare sempre di più perché porre dei limiti alle possibilità il mondo penitenziario, l'amministrazione le politiche penitenziarie sono in continua evoluzione e direi per fortuna proprio perché come ricordava appunto il Presidente Nazionale eh, si tratta di un mondo comunque chiuso Uh, per definizione bisogna fare uh, di tutto quanto è il nostro, uh, nelle nostre possibilità per sensibilizzare la comunità esterna e per richiamare quanto più possibile la collaborazione dei cittadini, delle istituzioni, del terzo settore, del mondo del volontariato. Perché eh, l'opera eh, di eh, presa in carico, di custodia e di gestione di queste persone e di preparazione nel contempo di queste persone al momento in cui usciranno dal carcere, varcheranno il, il cancello e ritorneranno eh, tra i cittadini, ehm, necessita eh, dell'impegno, della responsabilità e della cooperazione e della collaborazione di tutti, già eh, a partire dal momento in cui queste persone entrano in carcere. Quindi sicuramente lo sport eh, in sé che è sì disciplina ma è anche coralità, è anche cooperazione, è anche inclusione eh, uno degli attori principali di questo percorso di recupero e di accompagnamento grazie davvero a Maria Francesca Lucrezzi direttrice delle carceri di Brescia per essere stata con noi, a presto, grazie mille grazie a voi tutti e buona corsa. Grazie allora questo Vivi Città porte aperte e in tante tantissime carceri italiane, eh, grazie a Vivi Città e alla WISP in questa corsa dei diritti e noi adesso ci prepariamo anche a fare un salto da nord a sud eh, per far capire anche ai nostri radioascoltatori la dimensione eh, di questa manifestazione in questa giornata Tiziano Pesce, presidente WISP, eravamo al liceo Newton pochi giorni fa per la presentazione e, e, tanti, e tanti ragazzi eh, hanno fatto delle domande, hanno chiesto no, informazioni su Vivi Città. Eh, una delle domande che mi ha colpito di più è quella di un ragazzo che ha proprio chiesto delle disuguaglianze anche a livello sportivo fra nord e sud. È un lavoro ovviamente anche questo, no? una tematica a cui la WISP tiene molto. Assolutamente, diciamo che il contrasto a ogni forma di disuguaglianza è un, proprio una cifra precisa ecco, dell'impegno della WISP a tutti i livelli, ovviamente a partire dal nazionale nel rapporto con il governo, con il Parlamento, diciamo con il legislatore, sicuramente c'è bisogno di ulteriori maggiori attenzioni anche da parte del legislatore, c'è un tema ovviamente legato alle risorse economiche disponibili ma noi crediamo, ecco, e questo è un altro impegno della nostra associazione, che ci sia bisogno ecco, in un momento in cui si parla tanto di transizioni, di transizioni ecologiche, di transizioni digitali che ci sia bisogno proprio di una vera e propria transizione sportiva, di un'emancipazione dello sport di base, dello sport sociale che non è più solo occupazione del tempo libero, un vero e proprio progetto di vita per tante e tanti cittadini c'è sicuramente però da superare disuguaglianze di genere disuguaglianze di opportunità disuguaglianze non solo tra nord e sud ma spesso anche tra centri e periferie delle nostre città. E allora a, a proposito di questo ma soprattutto anche a proposito di pace e, e di unione fra i popoli con noi è collegata Sara Vito presidente Wisp Friuli Venezia Giulia perché anche eh, a Gorizia si corre Vivi Città in eh, questa eh, giornata eh, una città trasfrontaliera ovviamente eh, parte Slovenia e parte in Italia e il percorso attraverserà eh, entrambe le parti di questa eh, città. Allora salutiamo Sara Vito buongiorno e benvenuta qui a Radio Uno Sport Buongiorno a tutti e dobbiamo Sam <ride> <ride> siamo in, in corsa eh, mi sentite bene ma stiamo eh, partecipando alla manifestazione abbiamo una grandissima partecipazione, siamo molto contenti anche quest'anno vi vivicità proprio una grande festa eh, di amicizia e di fratellanza tra le persone tra Gorizia e Nova Gorizia questo anche no per eh, far capire quanto lo sport possa essere importante eh, per eh, rafforzare le amicizie fra i popoli, la solidarietà la cooperazione anche in un momento molto particolare in cui c'è una guerra eh, molto vicina in corso sì, infatti pensiamo di lanciare un messaggio davvero forte quest'anno, ancora più di sempre, perché quando noi parliamo di collaborazioni, di amicizie, parliamo davvero di una unica comunità. Il confine qui è solo sulla carta tracciato, siamo uno spazio unico dove anche il, gli aspetti naturalistici sono stati un grande aiuto perché se pensi qui è un territorio che non c'è un monte da scalare da, per attraversare un confine qui c'è un fiume che collega due, due stati con termini e c'è un unico ambiente che viene fruito anche grazie a manifestazioni come queste quindi la palestra l'ambiente è proprio una grande palestra all'aperto per stare tutti assieme con un grande e forte senso di comunità. I confini spesso e volentieri anche anzi direi quasi sempre sono uh, tracciati magari con una penna una matita dagli uomini poi basta una corsa come vivicità in qualche modo per farli scomparire. Esatto qui è proprio così ed è stato così negli anni nel senso che lo sport prima ancora delle politiche è riuscito proprio ad abbattere i confini, le relazioni tra gli uomini, le persone la voglia di stare assieme ha permesso veramente di, di abbattere questi muri che finalmente non ci sono più qui Bene e ci dica un po' oh, Sara Vito ecco qualche numero come sta andando la manifestazione siete state correndo in questo momento mentre siete... correndo. Beh, siamo correndo complimenti siamo complimenti devo <ride> dire sì, perché non, siamo, noi, non cerchiamo di dare un buon esempio scusi se non ci crediamo noi giusto sì, giusto Ma è proprio una bella iniziativa mi credo siamo in tantissimi non riesco a darmi il numero preciso sì. perché eh, appunto le iscrizioni erano in corso fino all'ultimo certo all eh, siamo sicuramente qualche centinaio di appunto amici sia italiani che sloveni di tutte le età, giovani, bambini, amici a quattro zampe, noi accogliamo tutti perché questa è proprio una grande festa di sport per tutti non so se Tiziano Pesce vuole fare una domanda a Sara Vito da Wisp a Wisp Ma saluto tar... il mio presidente, buongiorno Tiziano buongiorno, Sa... abbiamo veramente fatto il nostro meglio buongiorno Sara, come sempre ovviamente ci siete riusciti, no? io sottolineo eh, diciamo semplicemente tra il grande impegno del comitato, dei comitati territoriali del comitato regionale del Friuli Venezia Giulia anche su queste, eh, su queste tematiche da quello che ci raccontavi ecco, eh, sentiamo che si respira proprio una vera e propria aria di amicizia oggi e di pace ne abbiamo assolutamente bisogno quindi grazie, grazie Sara e complimenti anche per il prologo eh, che c'è stato nei giorni scorsi con un grande coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze eh, delle, delle scuole Sì, giovedì si è corso anche con i ragazzi e anche questa è stata una iniziativa ben riuscita diciamo che attraverso lo sport veramente cerchiamo di rendere ogni giorno sempre più vivo lo spirito europeo Ebbene, ed è bello sentire tutte queste voci Tiziano Pesce anche perché è col lavoro di tante persone che partecipano no? con voi e con la WISP se poi si riesce a realizzare una corsa del genere. Intanto ringraziamo Sara Vito per essere stata con noi presidente WISP Friuli Venezia Giulia. Grazie mille, a presto, buona corsa, buona corsa. Grazie. Buona corsa bene allora ehm, dicevamo con Tiziano Pesce fra poco cercheremo anche di collegarci andremo da nord a sud eh, e ci collegheremo cerchiamo di collegarci anche con Bari dove c'è Veronica Dauria presidente WISP della sezione proprio di questa eh, città in Puglia eh, però ecco a proposito della corsa eh, tanti, tante persone hanno partecipato anche tanti personaggi no? ci, sono, ci sono tante persone che hanno partecipato a questa corsa e, e poi eh, tra le altre cose eh, tra i tanti e tra le tante tematiche di questa edizione di, Vivi di città, la 38 anche i diritti delle donne e eh, ovviamente contro la violenza eh, sulle donne in città come Cagliere Bari proprio. Sì, ovviamente l'attenzione della, della WISP, delle nostre politiche proprio per i diritti, la parità di genere si declina ogni giorno con un grande impegno attraverso le nostre iniziative proprio per contrastare ogni forma di violenza, ma diciamo ogni forma di discriminazione e ancora una volta i diritti delle donne quindi contro la violenza sono al centro di vivicità e lo sono oggi in maniera particolare nelle edizioni per esempio di Cagliari e, e nelle edizioni di Bari eh, a Bari la manifestazione è proprio collegata ad una campagna lanciata da regione Puglia allenati contro la violenza e quindi in modo, in modo specifico però diciamo che l'attenzione verso questi temi ovviamente è insita ecco, nei nostri valori e quindi in tutte le nostre attività ovviamente ma chi meglio di Veronica Dauria presidente WISP ba Bari può raccontarci proprio quello che sta succedendo in città intanto buongiorno Veronica buongiorno Buongiorno a tutti, grazie. Allora, come sta andando? Che aria si respira a Bari in questa edizione beh, di Vivicità? Beh, sta andando benissimo, come ho detto anche ai media, non è un successo inaspettato, ma con orgoglio diciamo che è un successo aspettato. D'altronde, come si evince dalla musica di sottofondo, dal, dal clamore, dalla confusione di sottofondo, i partecipanti sono in subbuglio. Eh, oggi per Bari è festa, non solo perché eh, per la festività religiosa, la Domenica delle Palme, ma è festa perché per la seconda volta dopo eh, il, la pausa del Covid eh, ritorna Vivicità. A Bari siamo alla 35 edizione. Vivicità si chiama. Diricità, ma si legge diritti eh, vero è che quest'anno lo slogan stesso è la corsa dei diritti e non è un caso che noi abbiamo accettato di sposarci con la campagna della Regione Puglia Allineati allenati contro, all allenati allenati contro, contro la violenza. violenza sì sì sì, sì. qui ci sono, è una campagna dell'assessorato al welfare e allo sport che eh, ha scelto Vivicità tra i grandi eventi da apprendizzare e da scegliere per la sensibilizzazione al, um, alla lotta alla violenza qui abbiamo i, i centri due centri antiviolenza più rappresentativi di Bari che stanno distribuendo gadget e stanno dando informazioni ai partecipanti circa eh, i numeri il numero di emergenza da, da chiamare in caso di violenza quali sono e dove sono ubicati i centri antiviolenza a Bari e i numeri e poi, purtroppo di queste violenze e dei femminicidi in Italia che sono davvero allarmanti tra l'altro quindi è importantissimo anche sì. sensibilizzare no? lo sport deve essere veicolo di sensibilizzazione deve essere lo strumento attraverso cui devono arrivare determinati eh, specifici messaggi alla, alla cittadinanza non può essere solamente lo sport della medaglia d'altronde lo spirito della WISP. La WISP che è nata insieme alla nostra Costituzione italiana ci insegna questo, quindi la Carta dei Diritti, la WISP è, è sorella, a me piace dire è una sorella gemella della Costituzione perché nasce nello stesso anno. Bene, eh, grazie a Veronica Doria, presidente grazie WISP Bari per essere stata con noi, questo ci dà un po' eh, la cifra anche no, eh, davvero oh, di quanti chilometri si percorrono anche mentalmente in questa vivicità, eh, tante tematiche, Tiziano Pesce, presidente WISP... Eh, non abbiamo dimenticato anche eh, la, di, le disabilità, no? perché questo è un altro tema che eh, è molto eh, caro alla WISP e che voi in ogni edizione trattate, e soprattutto in specifiche eh, città, eh, con delle corse dedicate proprio alle persone con disabilità. Assolutamente, Giacomo, grande attenzione al tema della disabilità in tutte le mh, città. Eh, vorrei ricordare proprio per, eh, per questo l'esperienza che il Comitato Territoriale di Parma porta avanti da alcuni anni, oggi nell'edizione che ha preso il via a Sala Baganza, proprio alle porte eh, di Parma, è stato addirittura allestito un percorso di eh, 4 km totalmente, integralmente accessibile alle persone con disabilità e senza alcuna barriera architettonica. C'è una classifica unica compensata, come sempre, immagino, a Vivicità. Eh, ci può spiegare Tiziano di cosa si tratta? Sì, un'altra peculiarità ecco, di Vivicità, sin dalla sua prima edizione, in questo caso grazie alla collaborazione dell'Istituto di Scienza dello Sport delle CONI, un altro partner storico appunto di Vivicità e soprattutto del, grazie al professor Sandro eh, Donati e al suo staff sono eh, stati studiati ecco, dei coefficienti che ogni anno si rinnovano e vengono ovviamente tarati sui eh, percorsi perché sostanzialmente al di là delle classifiche diciamo, delle singole eh, vivicità poi tutti i tempi della competizione della gara agonistica contribuiranno a realizzare una vera e propria unica classifica nazionale compensata che grazie appunto coefficienti Grazie a coefficienti che, diciamo, riequilibrano i percorsi e consentono appunto la realizzazione di questa classifica. Nelle prossime ore l'avremo assolutamente, ovviamente. Poi ve ne daremo conto nel corso delle nostre trasmissioni. Tiziano Pesce, per chiudere, ma semplicemente vorrei che, ecco, ci raccontassi cosa vuol dire per te, Vivicità, cosa vuol dire per te correre per i diritti da presidente della WISP. Perché siamo in chiusura. Vivicità è una delle manifestazioni simbolo dell'UISP. Quanto mi riguarda è una delle iniziative che mi ha fatto avvicinare all'associazione, quindi per me vuol dire veramente tanto. Grazie davvero a Radio 1 Rai, grazie alla Rai. Nelle prossime ore avremo sicuramente altri appuntamenti, avremo anche appuntamenti in video perché ci seguirà anche Rai News e Rai Sport. Quindi grazie di cuore alla Rai. E come sempre, la Rai Radio 1, eh, sono attente eh, ovviamente e sono amiche di Vive Città. La Corsa dei Diritti è arrivata alla sua. 38esima edizione in tantissime città d'Italia, seguitela andate sul sito eh, della WISP l'Unione Italiana Sport per tutti anche eh, per iscrivervi per le prossime edizioni, magari non lo so, anche eh, se volete diventare volontari e eh, aiutare l'associazione noi ringraziamo davvero eh, tanto per essere stato con noi come ogni anno Tiziano Pesce, presidente WISP grazie Tiziano. Grazie a voi buongiorno a tutti. E, e un saluto ai nostri radioascoltatori da Giacomo Predeschi, ringraziamo anche la nostra squadra Regia Danilo Giunta alla parte tecnica Gianni Tola, Vivi Città, lo speciale di Radio 1 e Radio 1 Sport si conclude qui, la corsa dei diritti però continua oggi e, e anche nei prossimi giorni in tanti, in tanti luoghi nelle carceri d'Italia. Grazie e a presto.